Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova avventura di pesca. Oggi approfitto di un paio d'ore di libertà per farmi una veloce battuta ad edging. Siamo in costiera amalfitana e proviamo in uno dei primi posti che abbiamo disponibile qui in provincia di Salerno. Vi faccio vedere un po' il posto dove andremo, l'attrezzatura che utilizzo e speriamo di fare qualche bella cattura e di divertirci soprattutto. Vede con me in questa avventura, cerchiamo di zidiare i cefalopodi, seppia e calamaro. Dai! in questa battuta di pesca improvvisata ho portato giusto una, una cannetta una canna un mulinello e qualche edge qualche esca artificiale giusto una manciata 4-5 esche perché il tempo a disposizione era davvero poco però in ogni caso eh, conoscendo un po il posto l'abitudine ecco dei cefalopodi se ci sono di, di sicuro si faranno, si faranno vedere e niente ora vi porto con me andiamo giù al porto questa è la discesa che faremo per andare giù e poi andiamo a pesca allora arrivati sullo spot eh, do delle indicazioni mh, generiche in merito a questo posto questo è il porto di Cetara e Cetara è una delle prime città dove è presente un porto che possiamo ecco, sfruttare nelle nostre battute di, di edging qui in costiera amalfitana. Ovviamente all'interno del porto, come tutti i porti italiani, eh, in, all'interno del porto non è consentita la pesca, per cui eh, se proprio dobbiamo, ecco, vogliamo fare qualche lancio qui all'interno del porto è consigliato sono consigliate le ore notturne in modo da non creare pericolo o entrarci a quello che può essere la navigazione oppure il passeggio che in questa, in questa zona qui è una zona molto turistica quindi eh, il mio consiglio è quello di utilizzare le ore notturne come alternativa a questo qui al, diciamo, al centro del porto che è uno dei posti migliori per insidiare il calamaro eh, ci sono due alternative, la spiaggetta che si trova a ridosso del porto andando sulla, sulla destra eh, una volta scesi qui giù al porto e poi c'è una piccola scogliera sulla sinistra del porto eh, sotto, sotto la torretta. Diciamo, questi, questi qui sono gli spot principali che io prediligo nelle mie battute che possiamo utilizzare nella nostra sessione di pesca. Per quanto riguarda invece le caratteristiche del fondale, in questa zona del porto abbiamo il fondale che va dai 3 metri fino ai 5 metri, ovviamente quanto più va verso il centro del porto riusciamo a lanciare più aumenta la profondità, mentre sotto la zona che si trova a destra del porto, quindi su quella spiaggetta a ridosso del porto, c'è un lento declino quindi eh, dipende anche dalla distanza che riusciamo a lanciare le nostre esche artificiali possiamo arrivare al massimo sui 3 metri 4 metri d'acqua però ehm... Diciamo, il fondale è, è sabbioso e l'unica cosa da fare attenzione eh, sia in quella zona che in altre zone del porto è la presenza di reti, per cui la, la, il consiglio che mi sento di dare è che prima di lanciare le esche eh, artificiali, gli liegi dal valore eh, considerevole, io, il mio consiglio è di utilizzare o dei piccoli piombi a perdere o delle dotonate economiche in modo da capire se la zona dove intendiamo pescare, eh, in quella zona c'è una rete o meno. Per quanto riguarda invece la, la scogliera che c'è alla sinistra del, del nostro porto, eh, il, il fondale è molto omogeneo, si, si tratta di eh, una, un lento declino tra rocce e sabbia e in quella zona lì il fondale arriva al massimo sui 2-3 metri d'acqua. Eh, la stessa cosa che vale per le altre zone del porto quanto più lontano riusciamo a lanciare ovviamente più fondo avremo eh, sotto di noi in merito alle esche artificiali gli egi io non utilizzo delle piombature che le reputo maggiormente ideali per la pesca della, della seppia per scendere maggiormente sul fondo mentre in queste zone il calamaro lo possiamo trovare dai primi strati d'acqua della superficie per intenderci alla mezza acqua e fino al fondo quindi comunque se noi peschiamo con una totanara o un da due e mezzo tre come grandezza possiamo comunque riuscire a coprire tutta la fascia d'acqua la, la variabile che più ecco, deve in qualche modo preoccuparci in questo sport è la presenza di vento, infatti è una costante e solitamente arriva dalle nostre spalle. Ci aiuta nel lancio, questo è vero, però è pur vero che poi ci dà qualche problema nel, nel gestire, nel sentire la nostra totanara durante l'azione di pesca. Abbiamo dato un'infarinatura iniziale. Eh, giusto per dare qualche consiglio a chi vorrebbe venire qui al porto di Cetara oppure nei dintorni del porto di Cetara a pescare e ora ecco andiamo a prendere la nostra attrezzatura e andiamo a lanciare le nostre esche è quasi il tramonto sono giunto finalmente sul mio spot previsto per questa sera proprio sotto la torretta qui a Cetara e vi racconto anche un simpatico avvenimento che mi è capitato purtroppo nella fretta di venire a pesca per farmi questo tramontino veloce qui a Cetara ho dimenticato le esche artificiali, gli egi e per fortuna c'erano due ragazzi qua del posto a cui ho chiesto una totanara altrimenti non, ha, non avrei potuto pescare e quindi questa sera pescherò con un solo eggi prestato da Alfonso di, di Cetara quindi le mie speranze di, di cattura si, si girano, sono tutte rivolte a questa esca, speriamo di non perderla, che non ci sia qualche rete qui sotto, però penso di essere nel posto giusto, perché i segnali che vedo su, queste, su, questo scoglio, su questa scogliera lasciano presagire che qualche seppiolina o qualche calamaro gira in questo posto. Vediamo di fare qualche lancio e vediamo cosa si dice. E ringrazio nuovamente Alfonso che mi ha salvato la pescata, almeno mi permette di fare qualche lancio. Questa è l'esca che utilizzerò in questa sessione. Unica esca. Eccola qua. Andiamo in pesca. Devo dire la, la verità, mi ha sorpreso per la distanza di lancio che riesce a raggiungere. Mi ha piacevolmente sorpreso. Speriamo sia lo stesso efficace nell'azione di pesca. Qualche seppia, qualche calamaro la gradisca. Come solitamente faccio, la faccio scendere di quello che è, è la, la profondità a cui voglio pescare in questo caso la faccio scendere 3 metri, più o meno provo sulla mezz'acqua, su un pontale di 5 metri faccio un recupero alternato con qualche cercata verso l'alto e poi recupero il bando e regolo la frizione di pesca. Pescare in questi posti, pescare in questo mare, è sempre un'emozione straordinaria frequenta questi spot sa bene che la costiera maffitana può regalare tante soddisfazioni e le catture, grandi o piccole che siano, non sono mai scontate. Ma qui si ritorna sempre con tanto piacere. Quando arriva il richiamo del mare, nessun vero pescatore può resistere e si ritorna sempre a lanciare la nostra esca e a sperare che la prossima volta andrà meglio. La pesca in mare è una passione da condividere, ma rispettare e tutelare questi paesaggi è un dovere di tutti. Planet Spin. fishing pur pesce. scendere un po andare a pescare un po sui tre metri facciamo una mezzacqua Siamo fortunati, anche se in parte la pescata di oggi è stata compromessa dalla dimenticanza delle, delle esche artificiali. Capita! eccolo video Siamo giunti al tramonto il cambio di luce, questo è il momento solitamente migliore per insidiare i nostri amici cefalopodi. Questo è lo spettacolo che io ho davanti. Bellissimo spot, bellissima serata, il clima non è ancora tanto freddo per cui si sta veramente bene. Faccio ancora qualche lancio, dopodiché vediamo il da farsi dai, insistiamo ancora un po' almeno una seppiolina, dai scappottiamo amici di Planet Spin, siamo giunti alla conclusione di questo video un video che poteva finire molto prima se, un, se non avessi trovato un pescatore qui sul posto che mi avesse dato una totanara, un eggi per farmi fare questa pescatina di un paio d'ore vabbè, alcune pescate le, le, le ricordiamo per eventi, mh, catture importanti o altre cose questa pescata la, la ricorderò perché ho dimenticato le esche a casa già una volta mi era capitato di dimenticare una canna per fortuna aveva, avevo con me un amico aveva una cannetta di riserva in questo caso invece ho trovato un simpatico pescatore che mi ha offerto gentilmente un EGI che dire se il video vi è piaciuto lasciate un like scrivete nei commenti se volete ancora mh, qualche altro spot qui in Costena amalfitana e scrivete anche voi nei commenti se vi è mai capitata una disavventura come questa che è capitata a me oggi quindi di dimenticare a casa delle esche, della, um, mulinelli, canne e altre cose io vi ringrazio per la visione di questo filmato e iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin ciao ragazzi